noi nella casa adesso noi ti avremo non ci sfuggirai quando dormirai ok ragazzi ci siamo eh... siamo in Lombardia siamo in Lombardia a un'oretta da casa più o meno esatto e abbiamo trovato questo stabile, un edificio abbandonato di struttura abbastanza recente direi e uh, vogliamo fare qua un'indagine, vogliamo sperimentare però questa volta uh, vogliamo capire insieme al vostro aiuto se all'interno di questa struttura ci sia qualcosa uh, Un altro esperimento che andremo a fare, qual'è Alessandro? Che questa indagine rispetto alle altre che avete visto sarà un po' particolare per il semplice motivo che... Adesso vi tolgo il night shot. Buona bella giornata, di sole. Sono le, le 4 del pomeriggio. Esatto. Perché? Non perché abbiamo paura del buio, ma per capire se c'è differenza tra notte e giorno. Secondo la mia teoria non dovrebbe esserci differenza. Ma non si sa mai, devo sempre mettere in dubbio quello che dico. In tanti ci hanno chiesto perché si va di notte. Si è risposto sempre che di notte si è tranquilli, non ci sono rumori, non ci sono eh, influenze esterne che possono in qualche modo interagire con l'esito dell'indagine, ma dal momento in cui troviamo un posto abbandonato in una valle desolata, dove comunque... Eh, non c'è gente che passa, macchine non ce ne sono, è tutto. L'inquinamento di L inquinamento di terapia, acustico è azzerato. Uh -huh. Chissà se il discorso su gestione sicuramente influenzerà sulle nostre sensazioni. Io mi aspetto sia un'indagine che facciamo in tranquillità. Oddio, però quando senti un rumore Mica tanto di lo stesso. Eh, Sicuramente saremo meno suggestionati perché è luce, riusciamo a vedere tutto e inconsciamente si è più tranquilli. Chissà se gli strumenti riusciranno a rilevare qualcosa di anomalo per lo stesso. Mm -hmm. Bene, dopo questa bella premessa iniziamo con l'indagine. Ok. Ci sono delle scale, quindi cioè, si può salire. qui c'è una porta abbandonata qua c'è un'altra stanza Le scale sono cibili. Vado su, eh? E come al solito tutto vandalizzato. Eh? come al solito tutto vandalizzato. C'è un riti qua. Guarda cosa hanno fatto là? Oh cacchio. Qua ci sono dei fiori ragazzi con dei lumini. Ma no, hanno semplicemente acceso la Madonna. C'è il santino lì. Allora, dopo un giro di perlustrazione, ragazzi, è venuto il momento di iniziare. Inizieremo con il K2. Per primo piano. Cosa dici? Ok. Siamo venuti in questo stabile non sapendo la propria storia e vogliamo sapere se per caso c'è qualcuno qui. Oh! Brilla. Fino al rosso Ale? Fino al rosso? Si vede? Si vede eh? sì. C'è qualcuno qui? Illumina di nuovo il K2. C'è qualche entità che vuole parlare con noi? Se sì, accendi il K2 come hai fatto prima. ok, ok, stop puoi rispondere a delle nostre domande? ok fermati, stop mamma mia Prova a spostarti Ale. Brilla ancora? Sì, sì. che chiari questo qua. Mamma mia Ale, ma è impazzito. È impazzito. Vuoi parlare con noi? Fermati un attimo però, allontanati da quello strumento, allontanati. Mamma mia! Ah, cerchiamo di installare una comunicazione che possa essere comprensibile. Se sei tu che stai facendo attivare questo strumento, in qualche modo, fermati adesso. In caso di risposta affermativa, illumina fino al rosso. Vuoi parlare con noi? Se sì, illumina lo strumento. Non brilla più. Non brilla più. Forse speravo un po' troppo. Sei un'entità? Sei tu che ti avvicini a quello strumento facendolo brillare? Proviamo a spostarci a vedere Dai. se lasciamo interagire meglio. Questa era una camera Ale eh? Ti sa una cucina eh? Brilla Ti sa una cucina? Sì, vedo là i attacchi Non me ne intendo eh Come mai questo stabile è abbandonato? Stop. Ma Continua a brillare Prova a spegnere e accenderlo Dai okay. proviamo sì Continua a brillare. È impazzito veramente. Prova ad appoggiarlo per terra da qualche parte. Per terra o anche lì sul O lì. anche sul davanzale. Ok. Continua a brillare. Chi c'è qui con noi? Fermati un attimo, allontanati dallo strumento. Sei una donna? Donna fino al rosso. Solo che così non si riesce a capire continua a capire, brillare. Non si riesce a capire qual è quello. Proviamo ad accendere il Ghost Box Proviamo dai Continua a brillare Ale Allontaniamoci. Noi? Sì. Mamma mia. Oh. Ape. Niente, il K2 continua a brillare. Proviamo ad accendere il post box. Che urlo era?